Un PD per tornare ad essere una casa di tutti, una casa di tutte le sensibilità che in questi anni si sono sentite escluse, che hanno sentito che la nostra proposta politica non era sufficiente. Un PD per, per cambiare l'Italia, che sembra una parola retorica ma è quello di cui abbiamo bisogno, un PD che permetta di, a mia figlia di immaginare il futuro in questo paese agli italiani la voglia di buona politica per far decidere insieme, per venire fuori da vent'anni che non ci sono piaciuti per niente, per farci uscire dalla crisi economica, per far parlare alle persone che non hanno mai fatto politica di politica, per vedere facce nuove finalmente, per dare una speranza, per cambiare.